ragazzi, benvenuti in questo video, sono eh, il vostro GasGas0608 in compagnia di Frerf e Eccomi qua, sono io, bellissimo ehm, E niente, oggi giochiamo a Fortnite come al solito praticamente E ehm, ehm, purtroppo oggi, eh, come anche nel secondo video, se non ve lo ricordate Se ve lo ricordate eravamo solo io e lui per assenza di amici Con cui giocare Allora Noi bastiamo e avanziamo di... Noi sì, bastiamo infatti. e avantiamo. Sì sì sì, sì. Sembra lago? Eh, yes, un po' lake. criptica Un po' criptica La situazione Lazy lake, Perché lo chiamo Crazy Lake Lazy Lake Io lo chiamo Crazy Lake Non lo so. Perché. Sai che qui c'è il palazzo di pinnacoli. Quella là al centro, è eh, giusto? Questo qua. È il palazzo che c'era a Pinnacoli. Eh, infatti. Ricordavo bene. Lady Lake è Pinnacoli. È Pinnacoli Pendenti 2, praticamente. No, è Pinnacoli Pendenti modificata. Che bello, un fucile a pompa. Bianco. Vediamo qua che trovo. Che palle con sta mitraglietta Vabbè intanto ho due medikit Doppia pistola, perfetto, faccio la challenge Pistola challenge Con cui abbiamo vinto io e Giulia Qualcuno ha aperto la cassa E vai Upa che bello, livello 88. Che bello, scarro. Ho trovato uno, scarro. Yeah. complimenti. Eh. Non l'ho trovato, l'ho ottenuto killando un nemico. What? Che bella la safe con gli effetti di Nida. troppo bella. Bella. <ride> Dante. vabbè, pingali. Io sono sì. da te. Uno ho visto uno, uno. visto uno? Ecco. Ok, ci vado. Ci vado. Ci vado. Ci vado. Sono più di uno. Sono troppi. Per me sono troppi. Non ho abbastanza colpi. Non ho abbastanza colpi. E eh, sono morto dai. Vieni, ma aiutare. Gabri, aiutami! Spettami. Please, aiutami! Non ma voglio farmi rubare la scar. Ma che cavolo è? Arrivo! C'è un tizio! Due tizi qua! Due tizi sono! No! Ma che cavolo, dai! Fuck! Rifacciamo, Vediamo! Vai, vai, vai! me la potevi dire prima 2 contro 1 senza un pompa Una pistolina, un scar mi serviva un pompa e Vabbè ma comunque Comunque va Possiamo andare vabbè, in va... due posti uguali E non andare uno a quel paese E l'altro in un posto Ok io vado per da Miascolo Tu da L'Orso Teddy In questo momento non ti sto sentendo, ti sto sentendo male quindi pingami dove andiamo. Ok, perfetto, mi senti? Mi senti? Un po' male, Così ma senti? sì, un po' male Così mi un po' male, ma sì, un po' male, ma sì. Male, sì. Ah, perché? Che bello, mentre di sottofondo, ragazzi, sentite, ci sono le mie ossa che scricchiolano. Pingami. Ok, ora farò la costruzione più pazza del mondo. No, parte il bus. Vabbè, io ci provo. No, infatti non ho più cosa. Um, We go tu moli. Dove andiamo? Ok. Moli? Yeah. Non andiamo alla grotta. Andiamo cattivi alla grotta o chill a moli? Ci la moli, vai. Io ho pingato perfettamente dove voglio andare. Io atterro qua. Ci sarà tanta gente da killare. E intanto manco il tempo, un bel pompa. Un pompa? Un pompa, sì Il primo pompa di questa partita Sono troppo felice, non ne troverò mai più in tutta la mia vita ah, Ok Gente. Dove? Un attimo che qua mi sarà No, laggato Infatti Mi sarà bloccata pure tutta la registrazione Marto, uno Io arrivo Vediamo se killo l'altro Marto, pure l'altro, vai Andati e' uno dei bot. Okay. Entrambi con la, con la fiocina. Sono una bestia con quest'arma. Io Perfetto. ho due fucili d'assalto. C'è uno che spacca... Scarro? Oh, eccolo. Io se sto sentendo bene ho fatto jackpot. Dov'è? Cassa le leggendaria! Le Scaro Sky cassa leggendaria. Complimenti. Pass e. Ingemico cosa trovi? anch'io cassa leggendaria! Anch'io cassa leggendaria! Sky Spass Sento un cioppa, sento un cioppa. Uh, spassa anche tu! Buono! Tu hai ucciso qualcuno? Medikit, medicato! Ma io Medikit. medikit? Perfetto. Come l'amorectus. No no no Qua nella zona sì, dei container che mi fermo un po' di mazzo. di mazza Io però ti ha sparato bello ah. Mi devi avvertire se spari io yeah. se no mi vengono gli infarti per niente Cioè c'erano questi due che erano due bot che si erano dimenticati uno scar Di qua ci... Cioppa, sento un cioppa Eccolo, è qua Sì, anche l'ho visto L'ho visto Hanno ah la minigun, no? Eh sì, lo so che hanno la minigun. Dipende se ci vengono addosso. No, no, no. Beh, no. Non abbiamo spazio, non abbiamo spazio. Quella è la direzione del choppa. Vieni qua. No, io ci stavo andando solo per prendere un fucile d'assalto. Da quella parte... Dov'è il choppa? È là. No, c'è cecchino, cecchino, via via via corre corre, corre. corre, corre, hanno un barretto è un rombo di tuono il barretto è l'arma del tuono perché quando spara si sente un lampo di tuono quindi scappiamo via hanno ripreso il cioppo mi nascondo in un cespuglio per non farmi vedere via Ok, stanno andando via. Ok, ok, ok. Dovrei poter arrivare. Attento! Attento, attento, attento. Non abbiamo motivo di... di scappare così lontano. Ci basta soltanto... noi ingaggiare Io l'ho trovato il motivo ah ci facciamo un po' di mazzo ci, ci facciamo mazzo Bene. gente ma no, io l'ho fatto perché in realtà c'è gente ottima perché... aspetta aspetta cazzo leggendario, pistola leggendaria pistola epica me la prendo vabbè ah boh. No Aspetta allora, io mi prendo il Medikit Zio Attento! Ci sparano! Da dove, da dove, da dove? Pinga, pinga, pinga! Pinga da dove? 25 bianco! È bianco! È bianco! È bianco. Aia, aia! Sono io quello bianco. Anch'io. Morto! L'ho killato. Uh eh, mi, serve, mi serve mi serve mi serve. A me la vita di te quindi fammelo fare, grazie. Volevo farmi il medit, vabbè. No. Fammi... Aspetta, ce l'hai ancora uno scellino. No no sceldone si sì. sceldone perfetto qui c'è la madoro di non prendere la pistola, non prenderla non prenderla no no Non mia, mia. lo posso prendere no pistola Ma è la mia amichetta Uh, no no no no no no no no di loot oh, eh, no Qua c'è C'era almeno. Gente! Gente, gente! Aiutami, aiutami, aiutami! Dov'è? Grazie! Con no, lo scalo, no, sì, me l'hanno rubato a me! ma che capro? ma un bagno non è giusto e ci becchiamo sta gente maria guarda che... che casino vediamo dove andiamo stavolta voglio andare a camminare eh, direi cattivi okay. di agency o squalo, squalo. perfetto cattivi è quello che agency. volevo se... di chi lo uccide pistola a tamburo di, di chi, chi uccide Mida pistola a tamburo di chi uccide Mida e Minigan. eh, mini gun, mini gun eh Mida, dipende grazie. se tu ti prendi la non mi Migan... Io mi prendo la, la, la minigun mi sembra, mi sembra ovvio Vabbè, tanto ce ne sono due Dipende se la fai il trovare del... Io già Io atterro esattamente dove c'è la casa. Aspetta, io tanto ho trovato un altro posto Ma sai che una volta io... No no no! Abbiamo detto bacicino. cattivi di agency Cattivi di agency. Ok C'è un po' di gente ma siamo più avanti, siamo i primi ad atterrare. Sì. Ok Mappa blu! Dai! Bravo! Aia! Il pompa! Quanta vita c'ha? Oh morto! Sei ben di dimmi Sì, ma servono anche a me. Vieni qua, vieni Non no, non andare, non dai qua No, zio, sei un pazzo Dai Pazzo, bro sì. Ecco Salvami E non lo farò più Salvami e non lo farò più, te lo giuro se sbaglio tasto dai curami stai fermo faccio io ti sto provando a salvare in ogni modo ora io ti lancio delle bende no no te le sei prese queste bende ti bastano adesso vieni con me aspetta Vieni qua, non killarlo, no, non killarlo. Ti ho detto di non killarlo, non scende. Dammela. Vieni con me, di qua. Zio, vieni con me. Dammela. Vieni. No! Così. Qua c'è una stai fermo, non andare a caso di qua, di qua. Sta... Stai fermo, stai fermo. Ok, non mi interessa la Tommy Graham per ora. Della Tommy Graham... vieni con me, Gabriele. E chi ci ha giùito? Madonna Gabriele. È bianco. Gabriele. Killalo. Alla Tommy Gun. Dai che sta venendo da me. La la la. È. Grande, curami! Devo prendere curami. la Tommy Gun! Devo prendere! un altro lì, no! Gabriele, curami, curami! Ma se devo prendere la Tommy Gun! Se no se la ruba lui! Ma se c'era il, il tizio lì! C'era il, il tizio lì che stava per sparsi. rubare e mi stava per ammazzare! Ho dovuto cercare di prenderla! Ma non sì, ti non, non mi aveva visto, visto che avevo sparato! Quello sta. Sì Stiamo per poi girarsi a ammazzarmi Ma... Ma tu Tu Ma sì, vedi Tu vedi. hai la visuale delle persone per Tu te. leggi la mente delle persone E dici quella persona non mi ha notato Ti ricordo che sto registrando so. Porco cacchio E quindi non mi interessa E quindi stai zitto Ok, ti spero, non me ne frega niente, mi posso fare anche il video da solo. Dove andiamo? Ora abbiamo rapinato come lo ora andiamo a parco Cecchino mio Io atterro qua Per la prima volta perché non ho mai visto questa casetta papa ok io già oh, sono quasi atterrato ho capito là c'è la cassa degli scagnozzi oh, sì, sì. non lo so no c'è eh, spero ne, non ne sono sicuro C'è cioè, Ok allora Non ho sbagliato casa Il punto è capire Adesso dia Ho trovato uno scar leggendario Ho trovato uno spazio. Ah che hai trovato? Che non ho visto? C'è qualcuno che sta venendo da me Aspetta Matto uno Perquisito Ok, i suoi stanno andando Questo è, un, questo è un player che sa so giocare, fuck Shit! Shit! No, zio, è un altro! L'ho visto! chiedo. Dai, visto aiutami! Ha trovato lo scammer! Ma che cavolo! Aveva 10 HP, aveva 10 hp. Ma 10 HP. Come cacchio non è morto? Ecco, perfetto! No, 150 di vita questo, no? Lui aveva 150. una pistola Ma e, e ti ha fatto edge. Ma è lo eccio. stesso numero di volte, va? Pistola epica e ti ha fatto ah, edge. Ecco tu l'hai colpito soltanto sul corpo. Vabbè, comunque c'era il suo amichetto, mi chillava lui. Eh, di nuovo a parco, però stavolta uniti. Atterriamo qua. Io atterro. Almeno stavolta, stavolta uniti. Qua. Come si fa? Bla bla bla, bla bla bla. Brrr, ta, ta, ta, ta. Io Mi potevo usare la mitraglietta vero? No ti ammazzavo comunque usata, La mitraglietta perché? eravate troppo distanti La mitraglietta faceva 10 E poi non l'avresti mai beccato 15 mm, volte in fila Prodarsi però la mi... Beh, Era hey, troppo distante e la mitraglietta sballa Quindi avresti dovuto fare 3 3 3 quindi oh. tu sei nella casa accanto alla mia Io ho pingato a casa Ma io mi butto qua Ora. Ok ok ok cioè, Hai pingato nel punto preciso in cui c'è l'h O almeno quasi preciso Eh sì, non è preciso diretto Ma no, qua a Varco c'è un botto di gianto oh. Non voglio dirtelo Non vorrei dirtelo Ma mi serve una fiocina. Eh, me detto, così faccio 4. Io, io già ho... Io ho 30, 30 di ferro. Io ho 30 di ferro. Giusto così, va. Shit. 70, 77. 105. 130. Ma perché sto trovando solo fucili d'assalto? Oh, ecco. Alleluia un po' chi era? Da dietro per non c'è bisogno che me lo dici da solo. ecco, ecco. Ecco, ecco il compagno, ecco il compagno, l'ho visto. La pistola, morto. Morti entrambi. pinga pinga dove pinga dove ciao voi Perfetto 23 bianco 23 okay. bianco a terra eliminato eliminato Dov'è l'altro? Eccolo. Ah, è uno sceneggiot Ah, ya! Yeah. Ah. Mi pigliamo a mattare su sto scagnotto. Killalo, io mi devo fare uno scildone. Questo serve a me Ah va bene, tieni Dai lasciami quello Sai che mi hanno visto? Barret Aia Oi? Arrivo Dammi la, la K Arma più rotta del gioco Grazie No dai Ti ho lasciato anche la cappa allora. A terra Ok Se c'è una K, Se c'è un cecchino ti prego lasciamelo In questa caffa eh se c'è una cappa sì, viola. ce l'ho. Grazie. Ti devi avvicinare. Ce ne sono due, due ce ne sono. Oh mio! Dai! E eh, ce ne sono due, cioè. Io l'avevo pingato all'inizio. Sì, vabbè. Lo scendere di più. Vabbè, anche se non me lo viene. Io io io. Chi è che spara? perfetto Ehm, io mi prendo. Grazie. Co cioppano, Col Colcioppano, avrei Lei gentilmente voluto un'arma. Avrei, gentil... avrei gentilmente voluto un'arma Ti sento male Non posso parlare che nemmeno il tempo Me l'hai distrutto Me l'hai distrutto le speranze E vabbè boh, niente Quella è mia per favore Almeno se c'è un'arma lasciamela cioè. Aspetta aspetta faccio Faccio dei che droni sto? Faccio dei nonni, guarda Spostati. Davide, ti ricordo che sto facendo il video Video e... tutorial Come fare i droni Sì, ma ti ricordo che si vede Che sono loro Dai, ma fammici salire cosa vuoi? Ho fatto dei droni Da dove? Gente Ecco, ok Eccolo QUELLI FON- NO! Ci vado io, fammelo killare! Ti prego, curami, curami, curami prima! Prima di tutto, curami! Curami! Ma aveva... Curami! Aspetta, c'è il suo amico! C'è il suo amico! Curami, curami, curami! Killato! Arrivo! Vuoi sentire delle Arrivo. esplosioni? Ah, qua mi basta. Satti fermi. Hai scelto. Eh, no, però là c'erano delle bende. Ah, perché era bella fa? Ok. Qua, qua, qua, qua, qua sono le bende. Qua Io... qualcosa da fare esplodere? Chi era? Con i droni. Andiamo. Senza, senza ciocca. Gente. Ah no, sei tu. Ok, ok, ok. Se spai sì, mi, sì. mi viene da dire gente se spai. Io lo so. Vediamo... non posso migrare. No, non posso... Non, no, non posso. Di qualcosa, ho 2,60,30. Cioè... No, 30. 100 di ferro mi servono. Ma per cosa ti servono? Eh, mi devo fare... La K eh. leggendaria. E eh no, per la K me ne servono 200. Mi vorrei fare il pompa. E mi servono altri... Ok, mi serve poco e mi posso fare il pompa viola. Cos'è? Cos'è pingato? L'ho appena trovato. Grazie. Cassa leggendario pompa tattico a viola. Fatto. Hai un'arma blu che hai portato no, al posto del pompa, per favore? Chi oh, chi è? Non so da dove, non so da dove. Vedo da dove. A da là. colpo nel sedere ci voleva ok fammi fammi fare i shield shield shield oh mi servono gabriele hai sul 6 usato l'unico shield che avevamo so, per so. 5 di shield niente sì, tranquillo faccio eh... io aspetta non l'avevo visto Morto. Fammi pre fammi prendere shield, questo sto shield. Bella. Ciao. Un... Sì. Hai ah, colpi e... pompa. Uh, ok. 47. No, no, no, no, tranquillo. Quanti ne vuoi? Pompa quanti ce l'hai 40. Quanto ferro hai? Mi serve. Me lo puoi dare per favore. Uh, no. Oh! Arrivo. Ho visto qualcuno che sta... Dove va? Non lo so dove. Cioè, dove ho pingato, in poche parole, va? Dai. Vampa vampa blu no. no perché ho solo legno Dai Dai mi serve pochissimo di legno Davi Lelely eh, il cioppa lo usiamo per andare in safe e poi vai possiamo andare anche a piedi abbiamo un lo leviamo Un minuto e quindici ci cioè arriviamo Gabri lo so, ma viene il mio... Va io mi uso il chop. Andiamo no. col chop. Aspetta, fammi fare il vampa. Anche se il vampa poi lo puoi trovare. Non sento più niente. Non Lo so. Ma... Non sento più rumori di Fortnite. Sì, a te sento. sento. A me eh, non sento so. più nemici, niente. No, nel senso no, non sento io io so i rumori di quando spacchi, quando sparano. I rumori del... No, no, io non li Piano sento, tu li sparare, senti. Spara. Dimmi quando sparo, dimmi quando sparo. Ti sento che... Io non sento sparare. Poi. Non so perché. Cascita. Vabbè Dai prendiamo l'elicopter Questa cosa è un problema Eh già Non sento il cioppa Non sì. sento i nemici eh. Che dopo scacchi Mi provocare una cosa No, ancora non spari, sento. Spari, spari. Aspetta, eh... spari, spari, spari. Me li spari, devi dire spari, tu spari. se sparano. Me lo devi dire spari, tu. Spari oh! Mi sparano, mi sparano, mi sparano. Spari! Oh. Ah. Mi sparano, mi sparano, mi sparano. Mi mira dove? Aspetta, non costruire davanti! Aspetta, non ti Mi devo difendere se mi stanno attaccando! Mi stavo cecchinando! Li stavo cecchinando! Ah. Non sento... No! Sento due. No, no. Ah, eccolo! 35? Brava safe! Brava safe! Vai in safe! Fregatene! Io mi devo fare un po' di vita! E se lui mi killa! Lui mi killa se, se me ne frego! Ha giampato! Non posso, vieni, mi sta vieni, sparando vieni. nel mentre sono morto! Sto morendo! Sto arrivando, vieni, vieni! Sono fallito, vai, vai, vai! corri, corri! Perdo due sì. alla volta e non sento niente! Sì. Cavolo, sta seguendo. Vai in 6, in safe, in Non Tranquillo, un tranquillo falò? per me. Basta che sopravviviamo entrambi. ma anche per me. Io ho bisogno dello Sto coglionando a cambiare posto, almeno non, non mi cecchinano. Shield per favore a me. Lasciamela! Ne ho allora. bisogno, ne ho bisogno! Vabbè, fatelo! Io cerco un falò! Ok, okay. c'è siepi, c'è siepi, ok! Allora! Siepi a fuoicero! Qui c'è il cavallo! Aspetta, forse io a pescare? Sto a pescare dei flopper Io cambio. A pescare io cambiare. dei flopper. Se non ci sono Ok, cioè pescali. Io qua Vediamo, vediamo cosa troviamo. Sto aprendo una cassa. E addirittura fuori safe. No, non c'è niente. Per fortuna però sono solo una jump Cioè per fortuna Via via via Flopper Via, sì. via. Non tocca, Vai Sì ma io così Sì ma io così Tu hai molta più vita di me in questo momento bro Tu hai molta più vita di me so. in questo momento bro Ecco infatti Vai a fare un'altra questo. Ecco infatti lo sapevo, chi l'ha? No zio io non sì, sento niente, non è possibile no, Il fucile d'assalto io... di Sky Zio io stacco, e provo... Di Sky. Io stacco e provo ad aggiustare no. Ci sentiamo no, domani babà. Perché non posso giocare, in queste condizioni non si può eh, Stacca e riapri No eh, no vabbè, non ho neanche più voglia di giocare Va bene, ciao. Ciao. Va bene, ciao. E eh, niente raga. Eh, purtroppo oggi non abbiamo fatto vita in reale. Vediamo cosa riesco a. Cosa riesco a fare. Eh, mh, purtroppo ora c'è il caricamento. E niente. Ciao Davide. Ah, ok raga, vediamo, vediamo, vediamo chi c'è.